Ciao a tutti, oggi disegneremo insieme Mario! Inizia facendo un cerchio. Partendo dallo stesso punto fanne un altro, leggermente più piccolo. ancora un altro cerchio più piccolo ma questa volta parti dalla metà sinistra dei due cerchi disegnati prima all'interno di questo cerchio andrà la testa ora dividi il cerchio più piccolo in due metà per la metà orizzontale lascia lo spazio superiore che ti indico sotto il cerchio più piccolo segna un punto che sarà il punto di riferimento per il mento Ora invece, all'interno del cerchio, segna 4 punti. Unisci i punti che hai segnato, disegnando una sorta di uovo. Aver disegnato quello che è il naso, passa i baffi. Parti dalla parte inferiore del naso e rimani sempre all'interno del cerchio. Fai due ovali, uno all'interno della metà superiore sinistra del cerchio e l'altro all'interno della metà superiore destra del cerchio. Mascella parti dalla metà del cerchio, porta la linea giù fino al punto che avevi segnato prima, poi ritorna su fino all'altra metà del cerchio. Poi la bocca larga quanto il naso. parte superiore della testa partendo sempre dalla metà del cerchio. visiera del cappello partendo dall'attaccatura dei capelli fino ad arrivare all'altra. Per l'orecchio sinistro prendi come riferimento la metà della bocca e l'inizio del naso. destro sarà più piccolo, andrà dall'inizio del naso fino alla fine dei baffi. Disegna ora il cappello, partendo dalla parte superiore di un orecchio. Porta poi la linea su fino al cerchio più grande fatto prima e, dopo aver superato la linea del cerchio, riporta la linea giù fino all'altro orecchio. e le sopracciglia larghe quanto gli occhi prendi quattro punti di riferimento come faccio io Disegna il braccio destro arrivando fin sopra l'orecchio. Dopo aver disegnato il braccio, passa al pugno della mano e fallo più alto del cappello. fa il pugno della mano sinistra arrivando fino a metà orecchio. le della saloperta le cuciture ok ci siamo quasi io per concludere il disegno ho deciso di aggiungere alcuni dei personaggi caratteristici di super mario Sorry. Ed ecco qui Super Mario. Spero che questo video ti sia stato utile, un saluto, un abbraccio alla prossima e intanto mi faccio una partita. Peace and love.